Salve a tutti caro sazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Si ritorna di nuovo in questo canale con Dimash Kudenberger, che nel video precedente ha creato un poco scalpore per quello che ho detto. Io volevo precisare che nel video incitavo più a un confronto musicale. La cosa che mi è piaciuta è che molti di voi hanno risposto nei commenti a dirmi la vostra, giudicando quello che vedevo. E che cioè comunque il ragazzo francese era obiettivamente bravo, che poi non siete d'accordo in un confronto vocale, questo è giustissimo perché ovviamente Dimash porta tutto dal vivo, quello che fa lo si vede dal vivo, invece la versione francese era registrata. Non so sinceramente se Pieta Eryon canterebbe così dal vivo Io più che altro ho giudicato quello che mostrava nel video Ho letto la maggior parte dei vostri commenti E vi credo ragazzi Io non posso altro che darvi ragione Che un confronto in realtà non sussiste Anche se è bello comunque confrontarsi e parlare di, di questo Della musica Detto questo mi sono ritrovato a diversi commenti Che mi consigliavano appunto questo video di Dimash Kudenberg Che risale a tre anni fa Col titolo Gakku Anticipo subito che il video sarà un po' tagliizzato per evitare problemi con, con il copyright, per cui andiamo a vedere questo video. E via con la reazione. Yekili <totipo> kil se tette seseni Kuluğum ben para balda Magico. la cosa fantastica soprattutto che mi premeva dire è che lui non solo veramente questa voce potente ma mi piace soprattutto in quelle fasi soffici quella voce sottile è eccezionale quando fa quella voce sottile vai dai. Ho trovato maschera Giuri che è schiusa, mazz, ebra. Sude rama, svezia, menda, shaman. Dio, da, da, da, Oh oh to mas ku pai pa should Ragazzi immagino come vedendolo vivo e sentirlo come Qui è la fase It I when you see all Cos'era? Cos'era? Io sono Sono sinceramente sconvolto. Cioè ragazzi non me l'aspettavo per niente ma che cosa era? Cioè, pensavo di aver sentito un po' tutto quello che sapeva fare. Un po' conoscevo le note che, che faceva ma questa è veramente assurda. Voglio sapere da voi cosa ne pensate perché veramente io sono senza parole. Fatemi capire nei commenti anche come avete reagito la prima volta che avete detto... Quelle note, penso che non esistano nemmeno in natura queste note Che dire ragazzi, questo è tutto per oggi Mi scuso per i tagli ma proprio per evitare copyright e cose varie Mi tocca fare in questo modo E ci vediamo alla prossima